Il taglio di cui l'assessore Buscemi ha parlato è da 50 milioni di euro a 8 milioni di euro, il che significa che tutta l'attività legislativa è un'attività legislativa che non avrà mai copertura finanziaria, questo significa che noi possiamo decidere di scrivere una legge sperando che i nostri figli mm -hmm. abbiano, abbiano a disposizione i soldi per poterla finanziare e quindi tutto diventa molto autistico, anche questo perché... Ho... Secondo te, questo dipende solo da, eh, dai tagli del, dal governo centrale o, o c'è no, una, no, precisa... una scelta politica? Uh -huh. io, io, guarda, ehm, io credo che banalizzando e est estremizzando se ci pensi, la politica non è nient'altro che una scelta di priorità, quindi l'agenda politica decide quali sono le, i punti su cui una regione decide di puntare. Poi, per carità, in democrazia ognuno è libero, però questa cosa bisogna chiarirsela. Il leghismo ha creato degli enormi danni dal punto di vista culturale, cioè al di là dell'aspetto politico, economico, di gestione, enti locali, eccetera. In realtà, il leghismo ha raccontato e continua a raccontare in Lombardia come la cultura, soprattutto quella diciamo, più di carattere sperimentale, come una, una sciccheria, una debolezza che non è importante, che non conta. Però noi non siamo mai riusciti, e secondo me noi operatori culturali un po' di, di colpe ne abbiamo perché non siamo mai riusciti a parlare di come la cultura in realtà sia al lavoro. Per cui quando si aprono le discussioni ad esempio sui posti di lavoro che, che riguardano questo o quel settore nella cultura invece sembra che ci sia gente che hobbisticamente si dedica a qualcosa. E anche al lavoro di tutto l'indotto. Abbiamo una buona legge, perché la legge 4 sullo spettacolo è una buona legge. È una legge che andrebbe aggiornata, nel senso che in Lombardia oggi ci sono delle categorie di operatori culturali che non esistono dal punto di vista legislativo. Penso alle residenze, residenze teatrali, residenze di danza, se ci pensi. Alle, ma penso anche non so, a un teatro di strada che non è mai stato regolamentato. Penso a, infatti, secondo me è ottima la riflessione di Luca Gibellini sul, sulla questione, ovvio, quelle sono competenze comunali, però la regione in realtà io penso qualsiasi legislatore ha lo scopo con le leggi di raccontare come è un territorio. Il più bravo legislatore dovrebbe avere lo scopo anche di immaginare come potrebbe disegnarsi il territorio, però questo lasciamo perdere e ci aspettiamo almeno. Il problema è vero qual è? Che o noi decidiamo di intervenire su una legge quadro, facendo in modo che tutti siano rappresentati, rappresentati nel senso che ognuno con le proprie specificità possa concorrere ai bandi pubblici, facendo in modo di esporre quelle che sono le proprie specificità. Cioè una compagnia che decide di produrre e che l'attività di produzione o l'attività di formazione è importante più ad esempio dell'attività di giro deve essere una compagnia che può ritrovarsi riconosciuta nelle graduatorie dei bandi e non è un teatro stabile, non è solo una compagnia di produzione ha un aspetto che magari è anche commerciale e ha un aspetto che è fondamentalmente didattico. Però no? allora, il motivo vero qual è? Va bene sulle recriminazioni di, ca di categoria, tenendo conto che poi gli artisti in generale hanno sempre questo aspetto corporativi di corporativismo che è abbastanza medievale, però, su questo. Anche qua. E, ma non è pensabile diluire per ogni categoria ciò che già c'è, è pensabile cambiare, migliorare il più possibile una legge quadro esistente in modo che possa essere più... abbracciare più, più operatori possibili. Il vero problema qual è? Che un assessorato alla cultura ha, sì, un piano di gestione dell'attività in essere l'anno prossimo la Regione Lombardia riuscirà a malapena a pagare le convenzioni in corso il che significa che l'anno prossimo la Regione Lombardia non ha bisogno di un assessorato cioè l'assessorato della cultura non è nient'altro che il lavoro per carità nobilissimo e necessario uh -huh. di funzionari e di gestione di rendicontazione e... ma non c'è un disegno politico tant'è che la contestazione che noi facciamo e continueremo a fare, per cui martedì poi io e Pippo Civati faremo una conferenza stampa e per cui presenteremo un ordine del giorno in sessione di bilancio. È che in una regione che si è ritrovata a programmare a livello quinquennale con grande anticipo, anzi direi anche con un sospetto eh, anticipo, la, la questione Expo sull'acquisizione dei terreni, la questione Expo sulla sulla gestione degli appalti, la questione Expo, sulle eventuali forniture, in realtà da qui al 2015, oppure una regione che se ci pensi presenta addirittura piani quinquennali sulla sanità, cioè già sapendo oggi, immaginando oggi quello che fra cinque anni, eh, quali saranno le trasformazioni che saranno in atto sulla cultura, questo non è mai esistito, cioè i programmi della cultura, ma anche solo i programmi elettorali, questo è stato un problema un po' generalizzato. Però i programmi della cultura sono, sono quasi sempre delle, delle, delle indicazioni di buone intenzioni, non, non, non vengono mai declinate perfettamente. E allora a questo punto noi diciamo, bene, ma Expo è un evento culturale? Perché noi ci hanno superato così. Mm. Perché una fiera delle eccellenze, tra l'altro una fiera che, tenendo conto che oggi nel, 2000, nel 2015, non può essere un'esposizione mercantile perché non avrebbe senso nel momento in cui con le nuove tecnologie. E allora l'attività di narrazione dell'esposizione, che sia spettacolare con la parola, con l'audiovisivo, con la danza, con qualsiasi forma d'arte, dovrebbe essere una componente fondamentale. E allora a questo punto l'investimento Expo è un investimento che deve avere una ricaduta economica sulla cultura cioè, l'assessorato al commercio deve raccontarci quanto darà allo spettacolo il problema vero e che poi secondo me è stata la grande opera in cui loro sono riusciti a destrutturare completamente il mondo culturale è stato quello di aver, di aver fatto in modo la sorta di divide-timpera uh -huh. per cui non c'è più la predisposizione a che è quello che succede al Teatro Valle invece allora io penso è possibile, è possibile di occupare il Teatro Valle, di occupare, di riconfiscare la cultura che per fine fanno gli operatori culturali in Lombardia? Quindi senza bisogno di un luogo fisico da occupare, di occupare almeno dei bisogni e di dire questi sono i nostri bisogni.